Non era possibile fare riprese all'interno delle esposizioni per i vent'anni di Bleach, così uh, vi mostro quello che ho comprato, più come da titolo l'unboxing dell'Action Figure. Um, questo beh, è il biglietto per uh, l'entrata appunto a Bleach X, um, mostra dei vent'anni di Bleach che si è tenuta qui a Tokyo da prima di Natale il um, 20 dicembre mi sembra e si è conclusa lo scorso fine settimana um, beh il viaggio di entrata non è una cosa trascendentale quindi passiamo alla breve, ma interessante lista di gadget. Um, Brave Soul è il gioco per cellulare. Consiglio agli appassionati di scaricarlo. E, mh, nulla questa Volantino era così da prendere gratis c'è un po' il riflesso della luce, ma lo useremo come piano d'appoggio per questo video all'entrata. venivano distribuite queste carte trasparenti ora su sfondo bianco e su sfondo neutro uh, Chiaramente uh, non si poteva scegliere, sono state distribuite um, a sorte, diciamo, e um, chiaramente mi sembra inutile sottolineare. Che a me è capitato lo shinigami numero uno, anche se il signor Yamamoto non è il mio preferito tra gli shinigami, diciamo che nella squadra, nel gruppo numero uno, il capitano, insomma. bel segno del destino, diciamo, dai. Vabbè, vent'anni di Bleach, l'esposizione, i vari dati relativi al personaggio, una è carina, però trasparente. vedete ci passo attraverso. E, um, un pensierino, diciamo, però bello d'esposizione sarebbe stato bello avere la possibilità di collezionarli tutti. C'era un'opzione che è andata subito a ruba di biglietti con gadget, cioè con l'entrata normale si aveva un pacchetto di gadget, tra i quali, oltre a booknotes e adesivi vari, eh, c'erano altre due... Um, come le chiamiamo, uh, schede lucide, trasparenti, relativi ai personaggi, però chiaramente i capitani dei Shinigami oltre a schede non sarebbero stati finiti e um, comunque anche quelle sarebbero state distribuite a uh, fortuna, quindi per un collezionista, per chi volesse fare la collezione completa, non so... Come sia possibile recuperare tutti i vari pezzi, poi noi ci sono sputato a fare le riprese. però oggi deciso di ripiegarmi sui gadget, pochi. però prima, qui voglio farvi vedere e condividere con tutti l'adesivo di con, con. Diciamo, beh, il retro non molto di che è il mio personaggio secondario preferito un po di tutti i manga in generale che ho visto finora um, lasciate un commento se siete pro o contro o con e quali sono i vostri personaggi preferiti partendo con gli shinigami i vari capitani o Chiunque altro fosse preferito della serie di Bleach. Um, Cominciavo beh, è un adesivo che non aprirò mai dalla sua custodia, rimarrà sempre così in eterno, credo. Anche questo, non so se poi sarà possibile recuperarlo. Come c'erano molte cose che ho voluto prendere, ma chiaramente tutto stare un po' dentro il budget. Quindi, un'altra piccolezza vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco eccolo qua sono le spille uh, io avrei tanto voluto rookie alla numero 3 però vediamo al destino cosa mi ha portato su questo l'ho già aperto lo so cosa c'è dentro però un po di suspense oh. ci vorrebbe un bel effetto rullo i tamburi S so qua se lo riusciamo a mettere a fuoco. Oh, ci abbiamo quasi fatta. No, non vuole. Che fatica ragazzi! Non credevo fosse così difficile. lontano meglio ma non si vede molto bene comunque nulla io volevo rucchia mette a fuoco le mani è bellina eh con la sua cornice d'oro e tutto quanto in pratica questo è il vediamo se riusciamo di nuovo ecco il numero 7 mi è uscito molto carina anche la seconda però appunto beh come dicevo sotto tutto se dentro il budget, quindi dato che questi erano i gachapon quelle classiche macchinette giapponesi dove ci infili i soldi e speri solamente che esca una sorpresa che tu vuoi ma chiaramente è già finita cioè nonostante ce ne fossero molte di quelle palle di plastica all'interno del gachapon non ho avuto la fortuna di aver rucchia e poi ho lasciato stare perché vabbè anche il cigolo l'ho preso come segno del destino ultima cosa che ho acquistato perché c'erano dav davvero molte cose interessanti però non avevo il libretto degli assegni con me e, e quindi niente uh, mi sono invitato a prendere questa selezione di cartoline con uh, all'interno 5 tipi, questo è il numero 3 racchiude alcune delle immagini speciali uh, uscite fuori dalla serie a colori con i personaggi, come te, fuori dal solito contesto, uh, erano 5 collezioni diverse, questa è quella che mi è piaciuta di più, andiamo ad aprirla e vediamo che ho fatto del bene A questo punto quella riassuntiva è bellissima il retro beh, nulla cartolina <ride> bella checks <ride> però e potevano scriverci la cosina c'erano anche delle belle cartoline come si può dire cartoline neanche perché erano molto più piccole um, dei riassuntivi diciamo quelle le la frase più celebre dei personaggi però anche questi venivano venduti in una confezione preconfezionata, scusatemi il gioco di parole, il rassortimento non mi piaceva. Invece eh, c'era una ruchia e, e chi d'altro che volevo, però c'erano anche altri tre personaggi assieme che non mi interessavano molto. Beh, questa invernale. non so perché carro là davanti che se ne va al tempio orime molto carino anche qua beh il sempre quello che è. credo che poi alla fine diventerà uno sfondo le cartoline messe in piedi a questa forse è il motivo per cui ho scelto oddio, c'era anche un'altra che mi piaceva molto dove tutti i personaggi erano al tavolo e niente appunto vestiti normalmente che si abbuffavano molto carina, però in quel set le altre tre perché un'altra ancora era carina. Mi piacevano però non mi dicevo, a vederla tutta sarebbe stato da comprare il biglietto quello con i gadget a parte per avere una cosa extra però quello è andato subito a ruba comunque a me è uscita la notifica dell'esposizione grazie al fatto che internet in generale non si fa mai i fatti suoi e mentre ero su instagram dove tra l'altro troverete le foto quelle che non ho potuto fare all'interno però eh, le foto di blitz Uh, mi è uscito appunto l'avviso di questa... Um, dell'esposizione man dell della manifestazione dell'esposizione e... Oh, momento di silenzio per le donnine... di bliss o rime... Eh, esageratamente Dio, poi diciamo che c'è una parte molto carina anche di lì, chiaramente non sono di quelli messi malga si innamora dei personaggi di cartone animati, però voglio dire se uno si vuole creare un modello di quello che vuol trovare nella realtà, diciamo che Bleach dà delle ispirazioni fate sapere qual è la cartolina preferita e mh, per finire il discorso che ho aperto prima di andare all'ultima eh, mi è riuscita questo avviso su Instagram e mh, così uh, quando ho prenotato il biglietto mh, chiaramente quelli che davano a gratis tramite una lotteria erano già finiti e quello vabbè era una cosa di ottobre o novembre quindi non, non sapendolo non ci sono rimasto male diciamo però quando appunto pochi giorni prima ho guardato per comprare il mio di biglietto per entrare ho detto, beh, prendo, per pagare poi i gadget a parte ho detto, spendo 10 euro in più il biglietto entrata e prendo questi particolari però niente non ce n'erano più a disposizione e quindi ritorniamo ma qui pochi che ho comprato, la cartolina degli Shinigami, <ride> io non tutti, um... però bello che questo mi piace come, come riassunto. e appunto mi dicevo questa diverrà poi, se non lo disintegro prima, um, beh forse questa parte con l'inverno e le altre come sfondo, come sfondo che cosa? giustamente uno si chiederà come sfondo alla prossima scatola questo um, non l'ho comprato in fiera l'ho trovato il primo anno che ero qua eh, girando un gaming center della Taito mi sono imbattuto in questo che era anche pronto per cadere c'era qualcuno che aveva giocato prima di me all'UFO Catcher eh... e insomma io ho fatto l'italiano. Era lì che penzolava con 2-3 euro l'ho portato a casa. Logo di Bleach. Serve descriverlo anche questo. Non lo aprirò mai queste con. Perché. Mi piace così com'è, a parte che la confezione con le immagini del manga, sarebbe un peccato rovinarla. A parte che oddio, la parte sotto forse non è così esaltante, in Giappone mettono sempre questi adesivi adesso uh, non si vede però che non, non attaccano molto però sono molti 1 2 3 4 guarda uh, non perdo neanche il tempo di aprirlo. perché poi comunque forse fuori sposto sarebbe carino così la scritta so. però non so per me è più bella così anche di questo fatemi sapere Apro o non lo apro, andiamo ai voti, ma sinceramente vi confesso che barrerò, rimarrò della mia idea. Credo comunque Una volta fuori dalla scatola, poi vorrei comunque lo stesso avere la scatola in esposizione, potrei creare anche qua un tipo di sfondo, ritagliando le varie parti, però... Credo che l'unica cosa che farò sarà cambiare questi adesivi che questo si è un po' staccato e crea questo gioco così. Comincia appunto non, non incollano molto ma sono dappertutto. Vediamo se questo a metterlo qua porta un po' d'ombra. Eh, anche di nuovo scusa ma non posso spostare la luce da qua. Però posso spostare le cartoline. Anche questa è un'opzione. Bene, siamo giunti al momento che tutti stiamo aspettando. Sempre ringraziando i Game Center, però questa volta quelli della sega o Sega, che dir si voglia. Qui abbiamo un Nichigo, solo in 3D che siete tutti quanti poligrotti quindi non traduco la parte da, dall'inglese e lascio le immagini che comunque non rispecchiano il prodotto all'interno sono solamente dimostrative ora andiamo a vedere come questo che questo mi ha costato qualcosina in più 6-7 euro 8 ma forse anche 9 <ride> se, se ci penso bene aumenterà però uh, anche questo era in la posizione un po' storta che si ha con gli ofocacher anche lì dovrò farvi un video e um, Anche questa volta aiutato da un assistente della, del game center, me lo sono fatto mettere in una posizione più comoda perché um, arriva un punto in cui si incastrano e quindi dopo lì non ci si può più fare nulla. Me l'ho messo di nuovo in una posizione un pochettino, immaginatevi le due sbarre. Sotto che tengono Vabbè un pochettino più larghe Una così Una qua Io ho dovuto fare questo movimento qua Chiaramente invece ho fatto questo E è di nuovo bloccato tra le due sbarre Così l'ho richiamato per un altro paio di volte Fino appunto A quei 7-8 euro però è quanto lo volevo Io che <coughs> Oddio, Scusate la voce è andata a comprare nei negozi prezzi sono quelli quindi ah, chiaramente, poi, se si cercano le action figure, quelle super speciali e super belle, si paga un po' di più. Questo, comunque, vabbè, dalla Bandai, ah, cioè la presto che è il marchio di action figure della Bandai. Comunque, non dovrebbe essere male. Ora qua gli adesivi li ho già rimossi, chiaramente, le telecamere spente. Andiamo a vedere. Già si vede una testa arancione qua Oddio A parte in evidenza il piedistallo pensavo peggio e hanno fatto un pochettino i capelli con troppi ciuffi parere mio però andiamo una volta montato come risulta comunque sarà sempre un successo perché ora va bene è diventato doppio perché ho anche la spilla di cigo però chi mi conosce lo sa, capelli rossi io, a volte mi chiedono chi è il tuo personaggio preferito di Bleach, non spreco pure tempo a rispondere. dicevo c'è un po' questa parte qua dei capelli che è un po' troppo avrebbero Dove lasciare un pochettino più liscia qua eliminare qualche spuntona però non è movimento adesso vediamo il set questa è tutta la composizione piedistallo già che ma manca ancora una parte qua Attenzione, Non abbiamo un problema Dovrebbe essere come la scatola Quindi, ah guardalo qua, se l'ho ficcato nel di dietro Adesso lo riapro Ah, questa fessura qua sul sedere che non avevo notato dove si si infila questo, credo sto facendo una magra figura, lo so allora, provate a farmi smontare il corpo si sì, pure questo va qua non vorrei farti questo gesto però mi vedo costretto stiamo per partorire eh. allora questa non sembra voler entrare tutto quanto e lo capisco mi che non vuole farsi infilare questa cosa nel posteriore ma Di successo, però il bisogna soffrire. Stiamo arrivando, ma io sapete che quasi quasi l'altra parte non la metterei, però sai che è meglio se. dovrebbe avere una direzione ma c'è un foro qua per entrare questa staffa ma no oh. l'ho fatta dio non è che se riesco a far vedere, non è che sia... Su. voi avete l'immagine un po'... ui, ma non è che... ah, forse ora... diciamo che è abbastanza sagomata a me sembra contrario però vabbè chiudiamo il tutto se ci riesco No, così non si infila. Ah, la banca e si può aprire? No, illusione mia. Scusa, come faccio allora? Non sono molto sicuro. Sì, deve essere l'unico modo. Ah, ora qua, che bellino! Ora che bellino e cigo con la sua Bancai. Un sospiro perché ho sofferto. <ride> ho sudato il surriscaldamento acceso anche in camera. Ah, vi lascio con dettagli e con una messa a fuoco. devo sistemare la parte del piedistallo qua perché non mi quaglia molto questa combinazione diciamo che la questa gambe questo supporto qua ha un intaglio nei pantaloni ma non mi sembra seguire molto questa linea però anche per oggi Tutti contenti così So, parlando i dettagli comunque Anche la parte inferiore Comunque è fatta davvero bene Guarda Si vede Si vede Non si vede Questo rosa Sopra il calzino Paltabi E' la gamba Dicico Dicico Curati ben nei minimi dettagli chiaramente dovrò guardare bene cosa è successo in questo piedistallo qua però questa è ora dall'alto non risulta molto però come testo prima questo è il nostro riciclo il progetto appunto di averlo adesso ve lo metto così con le cartoline forse toglierò quella del, dell'inverno e dell'estate forse tolgo quella di ciclo perché altrimenti è troppo ripetitivo e yeah, creare un una posizione un pochettino così con le due cartoline sullo sfondo e ci con il mezzo e la scritta blici con questo siamo arrivati alla fine questa sì, questo sarebbe, troppo. Eh, questo sarebbe troppo Se lo metterò a parte In un, in un altro riquadro Creerò con un misto di uh, gadget vari e Come dicevo, questo è tutto Abbiamo superato anche questo unboxing Fatemi sapere se ne volete vedere di altri eh, Giù nei commenti aggiungete i vostri personaggi preferiti di bleach e come sempre lasciate un bel mi piace commentate condividete e invitate i vostri amici a iscriversi perché um, arriveranno presto altri video per ora dal Giappone è tutto alla prossima